Il 23 settembre scendiamo di nuovo in piazza per lo sciopero globale del clima e abbiamo molte ragioni per farlo. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a incendi, inondazioni, carestie e siccità senza precedenti. La crisi climatica è evidente e sta raggiungendo ogni angolo del mondo. La crisi energetica sta colpendo sempre più famiglie di lavoratori mettendone nell'impossibilità di pagare l'elettricità di soffrire il freddo d'inverno e il caldo d'estate e l'inflazione sta aumentando i costi dei beni primari come il cibo e i trasporti. Questo 23 settembre scendiamo in piazza in questa prospettiva socialista per rivendicare queste ed altre misure, perché la scelta tra socialismo e barbarie sta diventando una realtà sempre più evidente e se il capitalismo distrugge il pianeta noi distruggiamo il capitalismo. Non dimentichiamo che questa crisi è legata al rilancio dell'escalation militare, dell'imperialismo Nato e UE dal momento dell'invasione russa in Ucraina. Nel bel mezzo della crisi i governi stanno aumentando i loro budget militari di centinaia di miliardi. Si stanno preparando per nuove guerre a invadere e saccheggiare altri paesi. E di fronte a una crisi energetica che essi stessi hanno creato, ora tentano di risolverla raddoppiando il loro utilizzo di combustibili fossili iperinquinanti. Continuano a beneficiarne soltanto le grandi compagnie energetiche che continuano a fare profitti favolosi. Il capitalismo, le sue guerre, il suo riscaldamento globale sono una minaccia diretta per le vite di miliardi di persone. Mettono i profitti di pochi davanti alle nostre vite e alla sopravvivenza del pianeta. Non è il momento di disperarsi o arrendersi, ma di indirizzare tutta la nostra rabbia contro questo sistema capitalista. Non è troppo tardi, ma è urgente. Non c'è tempo né per le illusioni né per i partite di facciata del capitale. Ripudiamo il negazionismo dell'estrema destra, ma ripudiamo anche l'alternativa verde del capitale. Dobbiamo rovesciare questo sistema dalle sue fondamenta e per questo dobbiamo sapere che solo la classe operaia, assieme ai giovani, agli studenti, alle donne, può portare a un vero avanzamento della fase storica e sociale. Nell'interesse dell'intera umanità il socialismo. Abbasso i bilanci militaristi e inquinanti, no alla guerra.